Ciao, ragazzi, e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio segnalarvi qualcosa che è uscito un anno fa, e che potrebbe darvi una mano per, eh, diciamo, correggere i problemi di setup sul assetto corsa competizione. E questo in modo praticamente immediato, istantaneo. Prima di continuare vorrei giusto parlarvi di una cosina. Ho fatto un'analisi statistica di quello che è il traffico che c'è sul nostro canale YouTube eh, Simdrivers.eu e mi sono reso conto che il 58% di voi non è iscritto. Allora ragazzi, cosa state aspettando? Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così ogni volta che pubblichiamo un video, una live, eccetera, sarete notificati. Dai ragazzi, non costa nulla. E il tasto qui sotto iscriviti. Allora, detto questo ragazzi, dopo questa piccola analisi, torniamo sull'argomento principale. Allora. Sono sicuro che tre quarti di voi che vi state seguendo mi direte Fabri ti sei svegliato adesso, è uscito un anno fa, però io l'ho scoperto ieri perché non è che ho avuto modo di seguire tutte le comunità, soprattutto di Asset Forza Competizione, però ieri... Eh, per esigenze di correggere qualche setup su assetto corsa comprensione perché vi ricordo che c'è anche un campionato che inizia a gennaio proprio organizzato da sindrivers.eu e avevo l'esigenza di dover dare qualche dritta a un mio amico e sono capitato su una cosa che mi ha, sul momento, mi ha un po' scioccato positivamente Allora, Aris, d'accordo? Chi non conosce Aris di Kuno Simulazioni? Eh, questo eh, appassionato di simulatore, programmatore di giochi eccetera quello che dà tutti i consigli eh, per utilizzare al meglio assetto corso competizione per trovare il feeling con le macchine che vi dà consigli su setup, come fare per diventare un alieno eccetera chi non lo conosce questo uomo che, eh, che è bravissimo e, e, che è bravissimo e che si occupa della fisica di assetto corso competizione bene, sapete che ha fatto? ha fatto, ha creato un bot sul suo canale discord aperto a tutti che vi dà dei consigli sulle modifiche eh, del setup in base ad una semplice domanda che fate d'accordo? per farvi capire, intanto per chi non sa che, che cos'è Discord è un'applicazione che vi permette di accedere a dei server o personalizzare dei server per comunicare e si ha la possibilità di creare delle comunità con dei canali dedicati d'accordo? questo è in, in linea generale e i bot sono dei robots, dei programmi che danno la possibilità di automatizzare certe cose. Nello specifico ci sono dei robots che possono mettervi la musica eh, sotto richiesta eh, sui server oppure fare qualche compito di amministrazione o controllo di quello che si scrive. Ad esempio se ci sono delle parole in una lista che non devono essere scritte, tipo le parolacce, eh, può eh, ad esempio un bot intervenire, ma può anche darvi il benvenuto sul, sul server, dandovi le regole di comportamento ad esempio ci sono tante cose che può fare un bot e ce ne sono centinaia e Aris, o meglio chi per lui, per la comunità ha creato un bot setup engineer cioè l'ingegnere eh, del setup voi con una semplice domanda che poi c'è una lista di quello che potete chiedere l'ingegnere, il bot, vi risponderà con una serie di modifiche che dovreste, eh, diciamo, che dovreste fare per correggere la problematica che gli state segnalando. Ovviamente passo per passo, vi spiega bene nello specifico come fare. Quindi trovo che è una figata pazzesca che è uscita a febbraio dell'anno scorso. Io mi sono svegliato ora e siccome penso che ci sono molti che si sveglieranno come me ieri, oggi, rispetto a questo, perché insomma, bisogna essere al passo, bisogna seguire, eccetera. Questo video è dedicato per chi non sa l'esistenza di questa funzionalità gentilmente offerto da Aris, la sua comunità e il suo Discord. Quindi adesso andiamo su Discord. Ok ragazzi, siamo su Discord e nello specifico nella comunità di Aris, Drivers uh, Community, Uh, troverete qui in descrizione ovviamente l'invito per entrare siamo nella comunità quindi abbiamo, uh, basta cliccare sull'invito accettare ed aprire discord e ci ritroviamo appunto nelle sezioni vedete come sono suddivise quindi abbiamo la welcome and in info la community i server assetto corsa, competizione, competizione news eccetera eccetera e quello che ci interessa è il canale testuale che è questo qui d'accordo che è riservato ovviamente a chi è, è, è, è entrato e vedete aristotelis nostro eh, caro Aristotelis che dice setup ingegnere ragazzi ne avete bisogno quindi che cosa fa praticamente questo bot proverà a darvi una mano con delle diciamo eh, informazioni basiche degli spunti basici per cercare di appunto correggere il comportamento che eh, non vi aggrada nella vostra auto Uh, come funziona molto semplicemente io entro su appunto setup engineer lo vedete qui lo sto muovendo col, col mouse e qua praticamente hanno già a in, inizio, eh, Quindi nella cronologia appunto del, del canale eh, di, eh, nella cronologia del, del canale testuale appunto del setup engineer boards all'inizio hanno eh, praticamente messo quali sono le istruzioni da dare è in inglese ragazzi però google translate funziona benissimo non riuscite a capire comunque si riesce più o meno eh, è abbastanza basico quindi non è che ci sono così eh, tanti problemi prendiamo un esempio così setup understeer low speed exit allora questo che vuol dire il comando setup due punti da richiama il bot d'accordo e eh, io ho preso understeer low speed exit understeer è sottosterzo in uscita di curva a velocità basse lente cosa faccio ho copiato il, eh, esattamente eh, l'istruzione, poi magari se so scrivere in inglese me lo scrivo, e lo copio qui nella eh, praticamente barra dove si scrive, come se dovessi chattare. E guardate che succede, e, guardate, praticamente subito immediatamente, immediatamente il bot mi risponde con ovviamente un qualcosa di predefinito, d'accordo, eh, prendo una lista e dice, mi ha fatto sta domanda rispondo questo. Ma per noi è un qualcosa di veramente fantastico ragazzi, perché immaginate, se avete un problema di questo genere qua, dovreste andare a vedere come correggere il, il sottosterzo. Quindi c'è tutta una cosa, le molle le cose, barra antirollio eccetera, precarico. Però attenzione perché è nelle curve lente, quindi immaginate lo studio che dovete fare. Cioè per qualcuno che non ha esperienza a livello di eh, gestione del setup, che non è un ingegnere tipo, tipo me, questa qua è manna dal cielo ragazzi. Trovo che è un'idea fantastica e la cosa che mi dispiace è che l'ho scoperta solo adesso, cioè praticamente a quasi un anno, quindi so che chi sta continuando a seguirmi è nella stessa condizione mia ragazzi, quindi questo mi fa ridere perché dopo un anno, però siccome io l'ho scoperta adesso ve la dico adesso. E, quindi di conseguenza che cosa succede? Eh, dà le informazioni dice, eh, mi raccomando fai attenzione che, le, che la pressione delle gomme sia, eh, sia ottimale eh, modifica eh, un parametro alla volta eh, eh, ad esempio inizia che adesso dice click higer front boom stop range quindi dai un click se non sbaglio qui in più al, alle molle poi se mi sbaglio eh, non, è, non è importante, è giusto seguire quelle che sono le istruzioni e come vi ricordo, vi, vi dicevo prima Google Translate fa il lavoro e poi vi dà anche delle nozioni generiche di cosa potreste modificare per venire a correggere ancora questo comportamento della macchina. Quindi abbiamo detto sottosterzo in uscita di curve a velocità basse, a basse, velocità. Ad esempio, dovresti aumentare forse in negativo il camber oppure abbassare. Ed aumentare in positività il camber dietro sono dei suggerimenti veloci, eh, istantanei che possono veramente darvi una mano senza perdere ore e ore e ore eh, per cercare di diventare un ingegnere, eh, diciamo di pista, eh, che comunque tra tre giorni eh, avremo sicuramente dimenticato. Qui insomma ci dà veramente una mano. Nella speranza che questo, eh, che questo suggerimento e che questo bot vi possa dare una mano. Vi auguro buone feste, buon Natale a tutti, felice anno nuovo. Noi ci rivediamo con il campionato di Assetto Corsa Competizione che inizia a gennaio. Vi ringrazio per avermi eh, seguito ancora una volta in questo video. E come al solito ci vediamo prestissimo. Ricordatevi iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Attivate la campanellina, noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris, è tutto, ciao!